Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX Marco 007 Allora, siamo nella prima parte sì, extra Ma uh, non ti piace la... La R? Hai detto ragazzi, Agazzi Hai detto così? No, no, no. Sì, vai giù Ah, è vero Ora okay. premi ZL ZR Cioè SL e SR Cosa? Well, premi quei cosi, i tasti X che? Perché così diventiamo due giocatori. E io sono il primo, naturalmente. Uno, due, tre. Non funziona mai. Lo so. Fai tu. Ora allora, okay. premi il pulsante. Te lo dimentichi sempre di premere il pulsante. Ok, vai a allora. calazzo i sogni. Non, non faremo tutti i livelli extra in una parte perché non ci è. Chi devo prendere? Prendi Taroc Non l'abbiamo già usato. Eh sì, però l'abbiamo usato poco, mentre Adelane l'abbiamo usato abbastanza. Va bene, che Taroc sia. Sì. Perché Taroc è tarocco. <coughs> mm. oh, okay. ok, basta. Aspetta, vieni qua, vieni. Andiamo! Portami. Porta ah, Questi giochi d'olio. E dai, fallo! Non l'abbiamo mai mostrato. Che l'abbiamo mostrato? Non è vero, non sì, l'abbiamo la mostrato. Allora. Non Nella prima parte non l'abbiamo mostrato. Mm -hmm. Non l'abbiamo mai mostrato. Va bene, ora andiamo al primo livello eh? extra. Che non è questo. No, quello. non è quello, è quello del pianeta esatto. vita. Quello altro è questo. Ok, sì. pianeta extra alfa. La Ok, eh, sì, quando vuoi. Bene. Dai, fallo! Va bene mamma. Fire! Uh. Ecco, così funziona quella cosa che abbiamo fatto nella, nella uh, Cosa Star Alice. Comunque questa musichetta da Kirby Star Adventure che io sì. gradisco molto. Da, da, da. Ok, basta. Ah, ah. No, posso dovrò... farlo da solo! Pff, veramente quella è una famosa! So. Dobbiamo sì. cambiare! Ehi! Praticamente questo, in questo livello cambiamo in dimensioni, in dimensioni. In oh. questa dimensione inve invece questa parte è abbastanza. La vita somma non la prendiamo. Taglia! Taglia! Perché taglia? Taglia l'erba! Come faccio? Non posso! Con gli artigli! Oppure con il fuoco, come hai fatto prima! Oh, graffia! Non posso! Sì che puoi! Ah, fai la bomba! La bomba! La bomba. Non, lo non lo so non fare, lo lo so. la bomba! Non la bomba calorica! Ecco. Ancora? Mm. Questo lo voglio io, però. Ok. Grazie. <ride> <ride> ti ho dato fuoco senza volermi. Oh lol, lol. Infatti non ti volevo dare fuoco. Buon per me. Ah, allora. huh? l'ho preso prima della sua morte. Ok, posso.. Cosa no! c'è stato? Ghiaccio. ghiaccio! Ho gli artigli ghiacciati! Ah, davvero. No, è il laser ghiacciato. No, prima ti l'ultimo ho... fate... Ma perché faccio... faccio gli artigli solo quando non voglio fare gli artigli? Perché sei un pochino in acqua Ah Give me power Show no. me your power Vai, ah. ho capito, ho capito Ci serve pietra E elettro. Ah guarda. Lì c'è elettro, ma pietra non c'è. Vuol dire che ce la troveremo da solito. Magari in un'altra dimensione. Magari in questa porta nascosta. Oh guarda, ci serve la maga spazzola. L'ho <ride> controllata. Sto provando a fare quella cosa lì. Con allora, quella cosa che dai Abbiamo lei. bisogno della maga spazzolina, ok? Quindi okay, la prendiamo. E elimino lui. No, non hai capito niente dalla vita. Tu mm -hmm. hai capito tutto invece. Perfetto. Yeah. Ora push! E ora possiamo proseguire. Ok, c'è Boncrass, penso no. che lo prenderò io. E prendi. Cosa? Non, quello non devi essere ah, ah, Ma tu allora si, provo... si testa? Oh, grazie Tu, oh hai, capito? tu hai capito tutto nella vita <ride> no. Prima non capisce niente, poi capisce tutto Certo, è così che funziona Un compagno ti può stare antipatico Per tutta l'avventura Ma poi? Un attimo un Dobbiamo distruggere Entra, anzi no, ah sì sì sì invece Tanto possiamo cambiare una porta rossa No no, pensavo che, che fosse una porta, pensavo che al più avanti ce ne fosse un'altra Ok, ora basta correre, vai da roccia fai il tuo no, Ah ecco, una volta che lo... La bomba! Ecco. Ancora, ancora Ancora E' smash Vai ancora, e... ancora So, non il tesoro! Ah! Ah! Lo sapevo in altri che c'era qualcosa, però mi, mi ha fatto paura lo stesso. Mmm, Yam Food. che ci sono tre vite che non servono per niente. E tasseloide, quindi ora possiamo concludere il livello. Che è durato poco, a quanto pare. <ride> durato poco, di solito il tasselloide sta più o meno all'inizio. Cioè, la... Sta più o meno al, me al mezzo del... del... cosa? Al mezzo? N in mezzo! Ok? La grammatica no. non è un'opinione. Hai detto no. Però. Ho sbagliato. No, no, no. Ti ho detto che la grammatica è un'opinione. Che okay, attenzione ai blocchi indistruttibili. Mi ricorda qualcosa questa cosa. Non so. Ti faccio vedere io che cosa ti ricorda qualcosa. Ah no, mi ricorda la stessa cosa perché l'ho già fatto. <ride> Questa è la musichetta di da... Kirby's Adventura Swiss. Sì. Non hai capito niente della vita. Ok, ho capito. Ho, ho appena compreso e mi sono ricordato che io posso nuotare più velocemente premendo il tasto per saltare. Quindi lol. Beh, non solo puoi andare più velocemente, ma puoi anche sal Vabbè, sì. salire. Oh, voglio vedere... Ok, io voglio bomba. ...la gente d'Aroch. Vai! Grande bunker selettico E togliamo l'una. <ride> Ciao! E poi gli fino Aspetta, aspetta, non andare avanti, che ci serve... Bomba nucleare. Capito? Bomba nucleare. Non ucciderò adesso, grazie. Salve. Vado. Allora. Ora... Uh, boh, andiamo. Double cava salta! Stavo per morire, grazie! Supernova! Che no, no, Bomba so. panico! Sì, così? lo so, però sì, la mos questa mossa si chiama Supernova in uh, Kirby Triple Decks. E anche in... Uh... Mm, no, in di Triple The c'era l'abilità bomba e c'era l'abilità supernova. No, l'abilità ipernova è quella Iperno che Ah, sì. Supernova era la... La... La... L'azione la, della bomba. Eh, appunto. La massa della bomba. Ok. Camir, fischi fischi. Mi posso uccidere pure io con il lato. No, non puoi. Ed è più bello fare il cibo ai puzzle. Ah, sì? <ride> Mi prendo tutto io. Niente puzzle! Mi è arrivato tutto qui. Ok. <ride> Ok, ora siamo tutti carichi. Sì. E lo eravamo già veramente. Ok, abbiamo finito il livello. Yay! Yay! Okay, 9 minuti. minuti. Non sembra no? che guardi, io lo. Come, eh, nove, come nove minuti? 9 minuti. Per schifo qua. Sì. Vabbè, almeno tre riusciamo a farli, suppongo. E spera. <susurra> <susurra> Mm, mm, mm. Quanti sono i pianeti extra? 5 o 4? 5 mi sa so. Ok allora userai Darcello i due pianeti Quindi. ti allora, puoi guardare, prossimo. forse ce ne sono anche di più Non penso di più allora. Vai a vista i livelli Sì lo so Allora Allora uno l'abbiamo fatto 2, 3 4 ne sono Ah no no vai più giù che c'è un altro ma... No c'è un Ah comunque sì, quello non è Omega è Delta Ah, vero io che avevo detto Tu avevi detto no, hai sbagliato Applauso. E basta, non mi hai detto nient'altro Sì ma comunque ti ho detto che eh, era sbagliato eh. E tu eri ricorciuto Ok quindi userai Darroch per il prossimo livello oppure E eh, poi userai Dark Metal Knight sai che non ho, non ho fatto manco una ricerca per capirlo eh, lo, lo solo ho detto così. Caneta extra beta! Oh! Oh! Oh! Carina sta musica! Ok, allora Oh, è già cambiata ah. Corri più veloce del vento Perché siamo spinti Non hai eh, capito? <ride> Bambute folli eh? Ok qui c'è Rocky Che dobbiamo prendere al posto di Cavabunga Veramente eh. potevamo usare anche Bunkers Bunkers ah, sì? Ma cosa volete fare? Tieni Vi do la pulizia non può farlo! Ecco qua, se non ci penso io non ci pensa nessuno. Hai stato Bonkers! Sì, l'ho impossessato, ho preso la sua mano Bonkers, fai le tue cose, bravo, bravo. Mi dispiace coso, la sei <ride> morti tutti! pure io Daroch non c'è più io sono morto dalle risate guarda io sono Locimo ok niente allora usa il pulitore dopo ridammi Daruch No Potevi anche mangiartelo lui eh dopo metà night nero no sì. ridammi Daroch è tutta colpa sua sto scemo che le cinesi o okay, meglio Geo cinese! Ah. Dopo devi avere Dark Metternut per gli altri due Ma si sì, però... Ma... Non è vero! Eh... Peccato, che... cioè è... non abbiamo sfruttato proprio, ragazzi Vabbè, non fa niente, no Ci sarà la guest star, pur. Ok uh, Gli amici di sogno... I tre amici di sogno presi da Dreamland non è... Nella questa... Nella cosa di sogno uh, Nella guest star. Um, c'hanno avventura tutta loro oppure è uguale agli altri presid agrement cosa vuol dire presi oh metanite vuol dire e ah. king king de. no ce l'hanno ce l'hanno no uguale agli altri ahia yeah. monella io resto fermo long Mnami Angurian Julian Langurian Mi <susurra> okay. hai, hai fatto Pensare per, Solo per un attimo Che stessi facendo un riferimento A un cartone animato <susurra> Julian Langurian What have you done? Ok possiamo proseguire no no no no no no Non no no funziona no no no no no no no no no no no per fare qui basta che no no così Povero no Non abbiamo no no no no no no non ce no ce l'ha no Non è vero, non ce l'ha sì, allora ah. no no no no no no l'hai presa no no no no no no no no no no no no no no non è qui, non è qui. Non, li, non è da nessuna parte è qua no. <ride> perché Jim? No, a, a me fa ridere che ci mettono mezz'ora Mark o oh, 007 No, Marx, Marx! Marx! Dov'è l'ultima volta che, su che succederà una cosa Non vi azzardate mai di chiamare Mark Marx, Mark, ok? Si chiama Marco. Ma è il nome europeo. Se siamo no. europei dobbiamo... Non esiste, esiste Mark Esiste Mark Esiste Marco007 e Marx. Sono due persone diverse. Non esiste la fusione. Ok. Ma che cosa no, stai no, dicendo? No, no, no, no, no. Ho solo fusi i nomi per fare una battuta. No. Come no? No, solo Marx. Ok. Ok, fammi okay. a prendere l'amico. Siamo a 15 minuti, ok, tu sei Natalia, voglio metanite Nero. Un pupazzo? No, voglio essere metanite Nero. Ok, ti mando un palazzo dei sogni. La ti, ti trasforma. La modificheranno la tua struttura. Assu... No, scusa, la.. Lì modificheranno la tua struttura molecolare. E diventerai un metanite Nero. Però, contenta? No. che <ride> mi voglio, voglio, voglio essere proprio l'originale. Ok. E allora uccidiamo quello vero e ti vestiamo col suo cadavere. No, <ride> voglio essere l'originale. Trasformami nel suo corpo. Ok, ti ammazzo così vediamo se ti rincarni in lui. Ok. Ah! Oh no, mi sono trasformato in un Cioè, volevo essere Metal Nightmare. È vero, sei solo un topo, Vai lì, vai lì, vai lì, vai lì. Sì, lo so, stavo vedendo. Pianeta Alfa Ga uh. Gamma. Gamma. Gamma. Gamma, gamma, alfa. è la prima. Fush. Uh, guarda come vola. No, ci sta per schiacciare. Fush. Ok. Stai intento a non morire. Le ultime parole famose. Può morire amore. la faccia di in Le stanze Hall le abbiamo fatte vedere. Ma <ride> Chi Vabbè. è morto? Jim. <ride> cioè, Ma non si può morire così, però... <ride> Non capisci quante volte mi hanno sterminato tutta la squadra sti qua. <ride> Vabbè, so cos'è che capita nella vita? Quando tu stai guardando il paesaggio e eh, all'improvviso vieni schiacciato da un blocco così. Sì, però io mi salvo, gli altri no. Frush! Cosa hai detto? Succede quando stai guardando il paesaggio. No, no, è... prima! Prima di. che avessi... No! Quello è il non, non capisci la vale, differenza dopo che prima! Cosa? Non capisci la differenza. Alza, alza il braccio! E ho no, distrutto la faccia. Mi <ride> hai dato il potere. Mettra la Metalite nero, ho avuto show la me, spada medica. Ora show può me curare. your power. Behold my power. Io non so correre Rischio di morire ogni tre secondi. XD ti trasporto io. Chi? che ora mi devi sparare su strada. Chi? Negrool No! No, no, no, non può finire così! Non ti preoccupare, ci sono i catiti pizzo! Eh? Oh no! Come fa? Io ho fatto così! Al rischio di morire! Ma stai scherzando? Ah! Uh. No, ok, lasciamo! È facilissimo! Ci penso io. No, sì, vabbè, ci sto è facilissimo, fendendo. è facilissimo, però stai morendo. Vabbè. È comunque facilissimo. Ah sì, ti faccio vedere che è facilissimo. Questo. Non, po non posso fare i fendenti. Cosa questo? Questo è facilissimo. No, no, no, no. Ok. Ma tu guarda cosa fanno le mie. Perché mie forse sei, sei vento. Ah. ah. No. Ah. <ride> E ora lo posso eliminare, No, scherzo. Marco, no. Ok, ci sono due bunkers in squadra, quindi le elimino la, la coppia al più presto. Frush! Fra, fra... Rush! Mi piace troppo il martello gente! No allora <ride> <ride> <ride> well, perché rimbalza! Ok, eliminiamo questo bonkers, che <ride> di troppo! Un bonkers di troppo! No, aspetta, festa! Rest, Thank you, come again! Ok, let's do this! Mmm, food. Mast, food. Quindi? No! Perfetto! Eeeh! E provo quello che volevo sentire. Ok. No, Bugsy! Lo Uccidiamo! Prendo io. Lo prendo io, non preoccupare. Ah, oh. inutile, Bugsy! Nooo! Comunque è davvero inutile qua avanti, perché abbiamo già preso il coso. Pioggia! Di vernice! E io sono in grazie alla mia barriera congelata. Aia. Però non se mi colpisce quando non lo so. Um... Presi. <ride> Elimino Bug bar. Ok Eeeh sì. non ho felice ora perché prima è il first Si sì, perchè c'è Buggy bar. Ma intendo Vieni qui Food Perfetto è il tassello iride Oh no l'abbiamo preso Sì l'abbiamo preso lo so Ma dai finiamo pure l'ultimo livello Cioè che stiamo... Tanto ci Hai facciamo. urlato davanti alla telecamera Lo so ed è questo che mi piace oh oh. oddio che schifo yeah, viva la squadra mini boss barra boss perché stai dicendo che Jim non può essere un boss Kirby è il boss <ride> Kirby è invincibile tranne se viene schiacciato da un muro mentre guarda il Tyson ok pianeta gamma fatto adesso l'ultimo il livello definitivo pianeta dove Fino. noi riaffronteremo il boss finale o forse no no no <ride> L L pianeta uh, gamma pianeta fi. no pianeta delta pianeta, delta, delta, pianeta livello delta o gamma delta no gamma gamma gamma è la terza oh no ci stanno attaccando io sono morto mille volte così wow wow, wow. <ride> Oh mio dio l'infarti! <coughs> Mediabilità! Okay. Attenzione, spoiler! Ok, adesso io speedrunnerò come non ho mai fatto Quindi preparatevi al. Sì, ma non speedrunnare perché io non so correre! Il mio joincon è difettoso. Tu sei difettoso! Ah, è vero! Vai! Ma in cosa tu mi devi premere il pulsante? Quale pulsante? Quella leva! Io non vedo nessun pulsante, vedo solo una leva. Ok, dai, adesso però speedrun Aspettate ragazzi, l'armatura mi rallenta. Falso! Uggianto! Quindi... Niente. Che aspetta. Vai! Sì. E un attimo! Vividra fa schifo! Tu uh, uh. fa schifo! Lo sai che abbiamo mancato un passero idra? Non è vero. Non stava lì. Te l'ha detto che non stava lì? Lo so Oh no! Doppio Kawasaki! Guarda, spinno con Kawasaki! Jim è appena deceduto qui! <ride> Uccidiamolo! No, no, mi hanno grebbato! Mangiamo il suo corpo! Mi hanno grebbato! Adesso sono un cuoco, crebazzo! Ma io volevo essere un quest! <suss> io volevo essere ghiaccio! ora me penso io ci pensa Felix no non ci pensa Felix Feliz ha un problema al cervello non può pensare allora. wait for me Luigi wait. wait for me no yes oh no vieni qua no da te will be a bomb De... Yammy! The tubosa Great spontaneous Mario mm -hmm. Ok, sta musicata da trip Deluxe. Thex La prima porta da 4, a cui servono 4 giocatori. Mm vabbè, -hmm. te ne ho messi 200! Oddio, non si capisce niente, vabbè io sono in basso io non ho nessun pulsante ecco io ho. il pulsante finalmente grazie amico grazie amico ehi ciao Kirby ok aspetta che forse c'è il pulsante iride pulsante iride il pulsante iride sì. l'hai mancato non stava lì se... però se fosse stato lì l'avessi mancato ah, ho preso lì No! Nota go, go fast! Eh, ah, questo è un vero e proprio puzzle, però. Non si preoccupare, ce l'ho io il potere. Con i CPU fanno schifo. Sti, sti puzzle. Dove sono io sono Tu sei all'angolo. Oh, non è un puzzle. Semplicemente un labirinto. Basta che io clicco il pulsante e quando mi si apre, cioè. Ey! Insomma. Un attimo, forse io posso. Guarda, io dove sono, sono solo, sulla piattaforma del pulsante. Vai, vai, vidri. Calpesta il pulsante, vidri. Ah, io avrei potuto accettare. Ah, giusto a tocca. Corri tantissimo. Cliccalo, cliccalo, cliccalo. Yeeey! Yeah. Ok, ora prendiamo tutto prima che anche il tassello di venga mancato. Mmm, mm, spoon, spoon, I hate the spoon. Hai mangiato il cucchiaio? Sì. Oh mio okay. dio, hai problemi se non cucchiaio I'm dying, please. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Nope, I'm sto not. morendo! Uh, aspetta, sto morendo. Sì, bravo Marco! Grazie! Bravo Marco! Sono l'uomo più intelligente Marco. Del, del Marco Fush! I want elettro! Gimmi Gimmi, gimme! Sì, ma ci serve pure il fuoco, vieni qua! Gimme fire! No, no, tu ti tieni elettro, lo metto al posto di di Spoon Cosa Spoon Plug ha. Ok, pronti? Dado Paglos Fuor. Supernova Siete morti uh, Mi sa che questa non l'hai fatto Questa volta non l'hai fatto supernova. No, era Supernova Attenzione a non prendere il cappello, per chi non lo volesse prendere. Ouch. How dare you? fate tutte queste cose erano... Io rinchi. ho l'impressione che abbiamo saltato il tassello inizio. Io ho l'impressione che tutte queste cose erano... Io ho l'impressione che lo prenderemo dopo il tassello No, perché c'era un... la dinamite da la... fare esplodere. Oh, C'erano so. i miei familiari, avevano un tu vuoi uccidere i tuoi familiari per una giusta causa per un giusto tassello di e adesso io farò così per non, per non, per non mancare niente E i tieni sei lì sei lì di meccanite oscuro no ah. anzi guarda adesso posso nooo kill him bug oh, ho ucciso un bug ho ucciso due bug d uh. fuoco fire no fire, fire. Ci, ci serve il fuoco e che ne sai? Ci Magari quella puzzle l'abbiamo saltato, bravo, non l'abbiamo saltato. Non ci serve, abbiamo un bonkers. Ah, è vero, allora la, la serve. No, bonkers non serve. <ride> no, ok. E sempre il tu, capo. Zio, è il No, tu non essere il capo. <ride> Senti, questi mini-boss li hanno messi giusto per me, perché, ok? Non serve. Tu sei un mini-boss io sono il po no, mini capo. cosa fa? cosa fa la pittura qua? niente sulla stella? È Sura, di... ah sulla stella? Eh, è, è, una, normale. è normale tipo Kirby senza niente no è di tipo sì. normale come un ratto ok adesso prima di entrare comunque mi sa che il tassello iride non l'abbiamo mancato prendi... Oh, stessiamo prendi pittura al posto di fiammellino eh, e lascia stare it's the... Ma gusa.. Che è di tipo sì. normale. È di tipo normale come Adelaide, come Nella ora. scorsa parte. Ok, Godolpick è calmo. Uh, possiamo eliminare le palle di Vodon <ride> Come speravamo nel primo episodio. Erano vincibili. vai, Stone! Grano! Bravo, bravo! Perché lo sto facendo a posto? Sì che è vero. È vero com'è Iggy Woods. Oh, Iggy Woods non è vero, è una favola. Wow. Peppa Woods. Nye. <ride> <ride> Peppa Woods. Nye. Non lo ricordi. Oh, la, io Vabbè, tu. lascia stare. Burning Woods. Yeah. Un no. boss finale. Lanciai il cuore. Ah, uno con gli woods non funziona. Abbiamo aperto un barco su Iggy Woods! Oh no! Entriamo dentro i Wiggy Woods! Wiggy Woods! Well Woods! Ok, abbiamo, abbiamo mancato il tasto! Noo! Al 90%! 90%. Al 90%! Oh, 90%. Oh. Quella è la pulsanti. Questo è lo schermo! Questo è un Game Boy! Oh no. no! Lo schermo, la pulsantiera e i due tasti, a eh? Oh no, dobbiamo giocare a Kirby's Dreamland! Land. Pure Kirby's Adventure. No, Kirby's Adventure. Non tanto è Kirby's Games. Adventure. Ah no, no, mi sa il Game Boy Color. Oh Game no, Game. no, no, veramente. È per Kirby's, uh, Kirby's Adventure, è per il Game Boy Color. È bruttissimo, aiuto. Kirby's, Kirby's Dream Man eh. Cos'è quella? È una porta arancione? Eh, rossa Eh, arancione Veramente non è tanto rossa Tipo ve sul verde No, perché? Oh, Dobbiamo prendere altre cose Quali altre cose? Non c'è nient'altro sì. sì. Ok, comunque per chi avesse giocato Kirby's Dream Nostalgia Io non ho giocato, quindi no nostalgia. Io non ho giocato, però Però, non non è. Nostalgia. però è un bel gioco io, lo, io lo, lo vorrei. Anzi, lo potrei avere, costa solo 5 euro negli shop del 3ds. Aspetta. Oh no! Livello extra, extra! Mi sta vibrando il gioco un casino. Anche a me. Ok, we love Kirby! Okay. Scusate, per Italia. Scusate per il Scusate per il mio suo taglio però era un fatto. Ok l'ha stato con tutti gli amici Noi cuore Kirby Ha stato con tutti gli amici di sonno Che, ben, che viene aggiornata ogni volta che c'è un ZLC Tipo qua c'è Darrox Qua c'è Adelaine Qua c'è Non lo so Hanks. Non so chi cacchio sia Forse io Va bene comunque farà. aspetta Prendiamo Push. tutto Ho vinto Niente! E poi si può entrare nella bocca di chili, diciamo no, non è una stanza lì No, è la finita. fine del livello E abbiamo scordato il tassello Iride, vero Marco? Okay. No Sì Marco Wow, ultimo livello, tassello Iride mm. mancato Perché io te l'ho detto, l'abbiamo mancato eh, eh, Lo so Ho stravinto so. Tre volte in più di me, io sono 300 Quindi è un bel po' Oppure il tassello easy non c'era questo livello, ma vediamo. No, non credo, c'era, c'è. C'era. C'era, c'era, c'era. Ti vedi? taglio! Maglio. Ok, eccoci sì. tornati. Praticamente noi dovevamo attivare il coso da. Però non. so... Sì, che lo devo fare io, dammi Vai. Perché a me dice effetto. Ok, Duomo. easy allora. Aspettiamo qui che dovrebbe distruggere anche il pavimento. Oh. Anzi no lo distruggio perché si vede che ah, è crancato. Okay. Io apro quello. Quello centro è normale che sia. Ho vinto. Ok, okay invece qui c'è una vita. E lì c'è una vita. E lì c'è no. no. un ricostituente. Mio. Sì. Okay. Okay. ok. Ciao. Ci rivediamo alla fine del video. Ok, okay. okay. Sì, abbiamo finito? finito oppure. Abbiamo preso il tassello di vida mm. E finalmente uh, Niente, abbiamo completato il gioco al 100% O almeno la storia E ora una piccola ripassata Ehi, hey, non abbiamo completato il palazzo dei sogni! Vediamo no, no. <ride> no, un po' di Giambassio Ok, non, non ci dicono niente! No. Non ci dicono, eh, è completo. Ah, dai ah dai dobbiamo no. andare al menu, vai al menu. Ok, ora selezionamo. Questo video sarà un casino. Sì, vabbè. 48. Qua Qua è l'ultimo episodio della storia, quindi. Vabbè, la storia okay, e ci, è ci dice il cuoricino, ci mette il cuoricino, quindi abbiamo allora. questa okay, storia. Ok, ciao. Ci vediamo alla prossima parte dove faremo la scelta decisiva. No, il campione Grigio, Italia Legna. I minigiochi. Lascia no, cioè, dai Citi ma non è un gioco, però vabbè, ciao. Alla prossima.